sta proiettando Sudes Milano nel futuro, con soluzioni che guardano alla salute e alla mobilità del cittadino. Su Befana, lascia pezza calza con caramelle e cioccolatini, il segno di saggezza per questo comune che propone soluzioni ecocompatibili e di bellezza.